Ciao ragazzi sono SDM4 oggi siamo in un nuovo video e oggi sono in un video dove parlo del server discord perché sono da telefono? sono da telefono perché il mio computer ha avuto dei problemi e giovedì l'ho mandato in riparazione e non ho potuto pubblicare nessun video e quindi venerdì non pubblico nessun video probabilmente neanche mercoledì prossimo oggi che è lunedì pubblicherò questo video e sono da telefono perché, se no, non posso fare altrimenti, e in questo video parlerò del server Discord, quello che vi lascio sempre in descrizione. Ah, innanzitutto, volevo farvi vedere come si presenta il server all'inizio, ovvero vedrete questa schermata. Che sono le regole. E Nelle regole, potete vedere le regole. C'è l'invito ufficiale al server e ci sono le spiegazioni di tutti i ruoli che adesso non sto a farvi leggere in news ci sono le news sul server che voi potete sapete subito se succede qualcosa in pubblica potete scrivere quello che volete eh, sempre rispettando le regole e potete dire quello che volete adesso qua vi sto facendo vedere un po' le persone online e, mh, ci sono sempre tanti discorsi poi soprattutto volevo ringraziare Stefano Gaming per aver boostato il server Infatti adesso siamo, siamo ad un boost, però ha detto che presto fa poi anche il secondo boost, così poi possiamo mettere l'icona animata che per adesso è questa. Adesso come avete visto siamo a 137 membri, siamo vicini ai 140. Poi in foto e video link, come c'è scritto, potete mandare foto o video link, quello che volete. In bot potete... Eh, usare i bot che per adesso sono 17 ma probabilmente ce ne sono anche altri offline c'è Akinator che sarebbe Akinator poi c'è Hydrasil poi c'è m poi vabbè qua non ti dei nomi stupidi però poi c'è Dino c'è il bot dei giveaway che sarebbe per fare poi giveaway il KD bot sarebbe un bot per le vocali per chi non parla tra l'altro mi hanno menzionato Staff, voi non potete leggere quindi non andrò a leggere il messaggio. Poi questo bot qui è ancora in prova, poi c'è Mudai, penso si pronunci così che serve per, per eh, varie cose a tema. Anime, poi c'è il bot ovo, non so come si pronunci, ma mh, non sono capace ad usarlo. Poi c'è Dunk Mimer che e il bot per i meme, ad esempio, me ne faccio vedere uno adesso. Allora, isn't, isn't it weird how we live longer than me? Who oh, weird? Ok, so here's the plane: I shoot and we see if the garbage did protect you. Ah, ok, l'ho capito. Allora praticamente c'è scritto. Non è strano che viviamo più degli uomini? Ah, sì, è strano. E poi, sotto, vediamo se il, il coperchio della spazzatura ti protegge da, da un proiettile. Vabbè. Dove mi hanno menzionato? Sempre in staff? No. Ah, probabilmente è Madame Marco che ci saluta. Ah, no. Ah, ecco. Prima avevo già registrato un video, ma poi c'è stata un'interruzione. Purtroppo ho dovuto eliminarlo, perché... Non posso ritagliare i video, siccome non è il computer. Comunque, vabbè, qui c'è un, uh, uno staff che è arrabbiato che non lo sto salutando, comunque lo saluto. Vabbè, c'è anche lui, ma poi tanto parleremo di tutti gli staff. Sempre in bot, altri bot che ci sono, c'era Dunk Mimer, poi c'è Poker che sarebbe Pokecord quello nuovo, purtroppo io preferivo quello vecchio che tu che non usa nessuno, ma ce l'abbiamo. Poi abbiamo Ritm che serve per sentire la musica se io fossi in una vocale che abbiamo musica e pubblica. Potremmo sentire la musica. Poi abbiamo Spikeybot. Penso si pronuncia Spikeybot, cos'era sto rumore? Perché io ho tutti sti rumori in casa, vabbè. Spikey Bot sarebbe per fare Younger Games qui. Adesso non ne simulo uno però. Sono abbastanza fighi. Se venite sul server potete sapere come sono. Altri bot. StatBot. E poi Logger. E TapperBox. TapperBox sarebbe per fare. Diciamo un. serve per fare le per, diciamo, uh, per roleplay. Però io non, non le uso. Non, non gioco roleplay. Non le faccio. E quindi. Non lo uso mai, però gli altri lo usano. Poi c'è discoteca che serve per mettere la musica, però potete farlo anche in bot. Me l'hanno richiesto di farlo. Tra l'altro, vediamo se ancora in tecnologia. Rispondi, io non ho capito. E sta laggando perché piove. Perfetto, il mi, mio wifi quando piove non funziona. Vabbè, facciamo finta di niente. Poi andiamo avanti, memes o memes, come preferite. Non mi carica perché internet non funziona, maledizione. Perché non funziona internet. Purtroppo io vorrei ritagliare questi pezzi, ma non posso ritagliare perché non ho il computer. Quindi se c'è qualcosa che non va, io devo buttare per forza via il video. E se all'improvviso non mi va internet, uso la connessione dati del telefono. Oh. E qua ci sono i meme, li potete inviare. Poi, in disegni qua potete mandare i disegni. Ad esempio ringrazio... SusyCut perché mi ha fatto questa, questa fanart diciamo tra virgolette che è molto bella e Poi vabbè i racconti di Stefano è una, una chat stupida che abbiamo fatto così Perché lui ha potenziato il server Allora è deciso di fargli una chat dove vi racconta delle storie Poi videogiochi potete parlare di videogiochi o radunarvi per giocare a videogiochi Hall of Fame, mettiamo quelli che hanno vinto qualcosa, ad esempio Stefano Gaming aveva vinto il Mimer Official perché aveva mandato al contest dei meme sul server, dei meme divertenti poi c'è che aveva vinto al contest dei disegni poi in consigli potete mandare dei consigli sul server che poi noi possiamo rifiutare o accettare poi in recensioni potete lasciare le recensioni al server. Le siti sono sempre positive comunque. Poi in infrazioni venite warnati se non rispettate le regole. News, stanze private, diciamo, eh, le news sul server. Happy birthday, scriviamo la vostra data di nascita. Giveaways, poche realm. Tecnicamente non dovrebbe essere qua questa stanza, dovrebbe essere in poche corde, però... Poi c'è Pokémon Showdown che sarebbe il, il gioco online di Pokémon, poi c'è Gymlog che mm, sarebbe per mettere le vittorie delle palestre perché ci sono delle palestre, qua ci sono due palestre che probabilmente metteremo in palestre, che c'è questa sezione qua comunque. Ehm, domande, sondaggi Potete fare delle domande ehm, C'è potete fare delle domande C'è uno staff che è Deg Penso si pronuncia così il suo nome Che fa delle domande Voi potete rispondere ad esempio Qual è il gioco che avete trascorso più tempo nella nostra vita Io ho risposto Minecraft Comunque vabbè Perché è un gioco che mi è sempre piaciuto Richieste potete fare delle richieste Come vedete Hunger Games, possiamo simulare un Hunger Games, momenti epici, ci sono momenti epici del server. Eh, ad esempio, prendiamone uno. Ah, questo era fantastico in questo momento, tutti in pubblica, tutti che erano deg. Vabbè, altri momenti epici. Poi l'evento delle emoji, boh, l'abbiamo lasciato un po' indietro, perché in questo server ci sono un sacco di emoji che sono queste. Allora, vediamo se riesco a farle caricare tutte. Ci sono delle emoji. Poi, Q&A, potete fare delle domande sul server. Poi, spam YouTube, Twitch, ci siamo noi che ci spammiamo, gli Madamarco Marco. Supporto, potete supportare il server. Ah, ecco, se potete supportare il server con le... Donazioni di poche corde perché il nostro server ha una storia abbastanza grande. Che se entrate nel server, poi ve la spieghiamo. Poi c'è la chat privata di donatori, che è privata, aways privati è privata, quindi non posso farvela vedere. Poi c'è la stanza dei tapper che, come potete vedere, potete scrivere con eh, dei tapper usando un prefisso. Poi c'è il tapper box che, che scrive. Poi c'è Poketour, dove potete catturare un Pokémon, ad esempio io posso fare Cacch Cacnea, penso si pronunci così. E questo, io ho catturato un Cacnea però tanto questo bot non lo usa, nessuno probabilmente, presto lo butteremo fuori. Poi c'è Erba Alta che sarebbe il posto ufficiale per catturare eh, i Pokémon e c'è PokeCord. E facciamo molti eventi con PokéCord, ogni ah, tanto facciamo anche dei giveaway, dei giveaway quindi entrate, poi Vabbè, scambi, si scambiano cose, due lì negozio lasciamo perdere, e poi qua c'è un evento PokéCord, per adesso diciamo che è finito qui, vi ho mostrato abbastanza tutto, quindi spero che, che il server vi sia piaciuto, il video anche, spero che vi sia piaciuto, anche se... Non ho detto molte cose e poi qui ho provato a scrivere iscriviti al canale ma non ci sta E per non far vedere gli altri server che ho perché sono private diciamo. Comunque detto questo io ho finito, spero che il video vi sia piaciuto e ciao!